Eccoci. Micchia, oh. Minchia, 100 metri di luna, ragazzi. 100 anche di più. Anche di più? Madonna, guarda dove siamo. Ah, la quarta, secondo me ero a palla, forse in quarta. quarta Però tutti Io la prendevo larga, ho sentito tutte le puntate tu. Sì, sì, sì, sì ho detto "Boh, vado". Che spettacolo, ragazzi. Madonna. Visto, cara, niente, niente. E ce l'abbiamo fatta.